andiamo a leggere dal capitolo 2 di Daniele, versetto 32. La testa di questa immagine era d'oro fino, il suo aspetto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Ok, a me, vi potete sedere. Breve, breve, questo è un versetto di introduzione, sì, perché... Eh... Nel capitolo 2 di Daniele c'è il re Nabucodonosor che ha un sogno e sogna questa statua. Questa statua è particolare perché c'è la testa che è d'oro e poi scendendo scendendo d'argento, di bronzo, di ferro e infine i piedi erano di ferro mischiati a argilla. Al capitolo 3 Nabucodonosor praticamente dopo che si è fatto questo sogno è caduto dal letto e ha sbattuto la testa forte perché all'improvviso visto che lui era la testa d'oro di, di questa statua ha pensato bene di farsi una bella statua d'oro e la andiamo a leggere capitolo 3 il re Nabucodonosor, Nabucodonosor fece costruire un'immagine d'oro alta 60 cubiti e larga 6 cubiti era alta all'incirca 27 metri ok? quindi più o meno... Quanto? 9 piani? 9 piani, altina. Naturalmente, non era tutta d'oro, era ricoperta d'oro sicuramente. Perché tutto quell'oro <ride> non esiste neanche oggi. E larga 6 cubi, e la fece erigere nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucodonosor mandò a radunare i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i tesorieri, i consiglieri di Stato, gli esperti della legge e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione dell'immagine che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i tesorieri, i consiglieri di Stato, gli esperti della legge e tutte le autorità della provincia si radunarono insieme per l'inaugurazione dell'immagine. Fatte erigere da Nabucodonosor e si misero in piedi davanti all'immagine che Nabucodonosor aveva fatto erigere quindi l'araldo gridò a gran voce a voi popoli e nazioni e lingue che è, ordin è ordinato che appena udrete il suono del corno del flauto, della cetra, della lira del salterio, della zampogna e di ogni genere di strumento vi prostriate per adorare l'immagine d'oro che era Nabucodonosor ha fatto erigere chiunque non si prostrerà adorare sarà subito gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente e così non appena tutti i popoli udirono il suono del corno del frauto della cetra della lira del salterio di ogni genere di strumenti tutti i popoli le nazioni e le lingue si prostrarono e adorarono e adorarono l'immagine d'oro che il re nabucodonosor aveva fatto erigere per questa <coughs> Per questa ragione in quel momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei. Prendendo la parola dissero al re Nabucodonosor «O oh re, possa tu vivere per sempre? Tu, o oh re, hai emanato un decreto in forza del quale chiunque audita il suono del corno, del flauto, della cedra, della lira, dello, del saltere, della zambogna e di ogni genere di strumento deve prostarsi per adorare l'immagine d'oro e chiunque non ti prostrerà e non adorerà deve essere gettato in mezzo alla forgiace ardente». Or qui ci sono alcuni giudei che hai preposto all'amministrazione degli affari della provincia di Babilonia, Sadrach, Meshach e Abnego, che non prestano alcuna considerazione di te, non servono i tuoi dei e non adorano l'immagine d'oro che hai fatto erigere. Amen. fin qua la parola del Signore. Leggeremo quasi tutto il capitolo 3 perché è bello e da analizzare. Io vi dirò cose che già sapete ma vi dirò anche cose che non sapete perché ma molte volte leggo questo brano e molte volte lo Spirito Santo mi fa vedere cose che altre volte non avevo visto. Quindi, l'Apucodonosor <coughs> vi ha detto che, impressionato dal sogno che ha fatto al capitolo 2, e eh, la spiegazione eh, gliela ha data Daniele, visto che lui era la testa d'oro di questa statua, ha pensato bene di farsi una bella statua d'oro, tutta per sé, di farla adorare. Ora, prima di tutto è strano perché un re si deve fare costruire la statua e la gente deve adorare la statua e non deve adorare il re questo la, fa, la dice lunga su Nabucodonosor che al capitolo 4 poi eh, per quanti l'hanno letto viene eh, detronizzato viene tolto di mezzo sta per un bel periodo in mezzo al fango e al niente fino a quando non riconosce che Dio è il Signore dei Signori che il Dio dei Giudei era il vero Dio e ritorna a governare di nuovo però ha attraversato delle fasi per cui in queste fasi lui ha dovuto eh, essere modellato e lavorato Si è salvato o non si è salvato non lo sappiamo ma sappiamo che è arrivato a un certo punto ha riconosciuto il Dio di Israele come il vero e l'unico Dio e questo è importante <coughs> quindi l'immagine d'oro l'oro nella nostra vita può essere qualcosa che eh, ci attrae perché l'oro comunque è prezioso sappiamo che è una cosa preziosa e dove c'è oro tutti corrono verso l'oro, se, non lo so se voi lo sapete, c'è eh, un fiume nelle, eh, nelle montagne dei Nebrodi eh, che se andate a cercare l'oro là lo trovate, c'è, si sa che c'è, eh, addirittura Mussolini voleva andare a cercare eh, quella vena d'oro perché ci sono delle vene d'oro ed è sicuro che ci sono, solo che probabilmente costava più andare a cercare a Venadoro che l'oro stesso che c'era là quindi si sono persa le speranze di questa cosa notate che sono stati invitati tutte quelle persone che erano di eh, in vista che erano personaggi che contavano in quella situazione che erano comunque persone eh, non so come dirlo in italiano ma eh, adoravano già il re okay? erano già erano già prostrati al re e quindi in un modo o nell'altro erano compromessi. Però vediamo che tra questi c'erano anche questi tre fangiulli, Sadak, Meshach eh, e Abnego. Che succede? Leggendo un pochino la situazione, a un certo punto c'è un araldo. Ognuno di noi è chiamato ad essere araldo. Tu sei chiamato ad essere araldo, tu sei chiamato ad essere araldo, tu sei chiamato... Tutti noi siamo chiamati ad essere araldi. Perché l'araldo è quello che annuncia, che proclama, che ehm, eh, annuncia qualcosa che deve venire, che si deve manifestare. Nel nostro caso noi annunciamo il Vangelo, la venuta di Gesù, noi annunciamo il Paradiso. Noi annunciamo quella che è la libertà, la grazia, la libertà dalla schiavitù, eh, da, dal peccato. Eh, noi annunciamo le cose celesti. Noi tutti siamo araldi. Qual è la differenza con quest'araldo? Quest'araldo annunciava cose cattive. Se non vi piegate, morirete. Se non vi piegate al re, se non vi piegate all'idolo del re, se non vi piegate, piegate all'immagine diabolica di questo re, diabolica glielo aggiungo io, ok, morirete. <coughs> Quindi, tra di loro c'erano pure dei caldei. Che eh, arrivati a un certo punto. Eh, si prendono di gelosia e quindi eh, iniziano a indicare eh, i giudei come responsabili della disubbidienza quelli che non ubbidiscono, quelli che fanno di testa loro in realtà loro rappresentano la vera libertà perché di fronte a una minaccia di fronte a una minaccia non si sono piegati rinnegando Dio Okay, sono rimasti fedeli e fermi a quello che era l'insegnamento della legge e in quel momento chi è che era il loro insegnante? era Daniele il loro insegnante il Daniele era quello più saggio Daniele era quello più sveglio continuando a leggere versetto 13 allora Nabucodonosor adirato e furibondo Condannò di far Shadak, eh, comandò di far venire Shadak, Meshach e Abbenego, così questi uomini furono condotti davanti al re. Nabucodonosor, quindi, il mondo ti cerca perché ti deve distruggere nella furia, ok, diversa dall'ira di Dio, l'ira di Dio è un'altra cosa, l'ira di Dio si manifesta per il bene sempre eh, dei suoi figli e si manifesta a favore dei figli, mai a sfavore. Mentre l'ira di Nabucodonosor, che in questo caso non è proprio l'immagine di Dio, okay, era per distruggerli, per eliminarli, perché non avevano adorato la creatura anziché eh, avevano obbedito al creatore. Nabucodonosor rivolse loro la parola dicendo Shadak, Meshak, Abbenego, è vero che non servite i miei dei e non adorate l'immagine d'oro che io ho fatto erigere? E anche qua è strano, perché Nabucodonosor, quando ha avuto la rivelazione da parte di Daniele del sogno, già lui in quell'occasione aveva detto che il Dio di Daniele era eh, particolare. Cioè, vedete come, all'improvviso, quelli che non guardano le cose di Dio, se le dimenticano velocemente. Quelli che non vanno alla parola di Dio, velocemente dimenticano quello che hanno detto, quello che hanno annunciato poco prima. È il caso di Nabucodonosor, che gli è successo più volte, poverino, nella vita. Or, non appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zambogna e di ogni genere di strumenti, se siete pronti a prostarvi per adorare l'immagine che io ho fatto, bene. Ma se non l'adorerete, sarete subito gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. E qual è quel Dio che potrà liberarvi dalle mie mani? Ecco. Ha dimenticato molto velocemente quello che Dio aveva fatto invece nella sua vita, dandogli la rivelazione del sogno. E il mondo certe volte magari non ci minaccia così apertamente. Il mondo non è detto che ti deve minacciare apertamente, ma lo fa in modo subdolo. Il diavolo ormai sa come eh, muoversi per eh, convincerci a fare delle cose che non, non è che siano proprio eh, onorabili. Ma noi come facciamo a capire quando una cosa è accettata dal Signore e quando non lo è accettata? Nel dubbio è meglio non farla. Se non sappiamo, abbiamo un dubbio nella mente, è meglio evitarla. Ma a prescindere da questo è quando noi non mettiamo al centro Dio. Amen. Quando noi non abbiamo più al centro Dio, ma dico Meshach, eh, scusate sono nomi complicati, <ride> me li vado a leggere, Shadach, Meshach e Abnego, probabilmente potevano pensare nella loro eh, mente, dice vabbè tanto che ne costa prostrarci, vivremo più a lungo e testimonieremo di più di Dio. Esatto, tanto il nostro cuore è rivolto a Dio, però cercate di capirlo, io no, non è che vi sto dicendo cose, voi dovete prendere questa parola, dovete fare vostra, perché deve diventare in voi un frutto di libertà non erano liberi di scegliere se accettare o non accettare non erano liberi, erano costretti ma loro erano veramente liberi perché hanno detto no non si sono fatti influenzare né dalla minaccia mettiamo che non era una minaccia dalla situazione quindi Shadak, Meshach e Abbenego risposero al re dicendo o Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo. Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, re. Ma anche se non lo facesse, sappio, re, che noi, servi che noi non serviremo i tuoi dei, né adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto erigere. Queste sono le parole più profonde che voi potete trovare nella Bibbia. Dopo, naturalmente la morte e la resurrezione di Gesù, la Pasqua del Signore, queste sono parole che dovremmo fare nostre, in maniera ferma. Cioè noi sappiamo che Dio ci può liberare, ma anche che Dio non ci libera. Noi dobbiamo rimanere ubbidienti, fedeli, fedeli più che obbedienti. Perché io non sono obbediente a mia moglie, io sono fedele a mia moglie. Amen. Tu non sei fedele a tuo marito, tu non, scusatemi, tu non sei ubbidiente a tuo marito o ubbidiente a tuo marito, tu sei fedele, che è diverso. La fedeltà va al di là dell'ubbidienza, non c'entra niente. Se tu ubbidisci vuol dire che hai paura di una punizione. Se tu ubbidisci a una cosa vuol dire che la devi fare perché sai che c'è una conseguenza. Ma se tu sei fedele a Dio, fai quella cosa per amore o non fai quella cosa per amore. Loro lo hanno fatto perché amavano Dio e va bene, anche che Dio non mi libera, anche che dentro la fornace io muoio, non mi interessa. Ma io resterò fedele a Dio. A me? A me. Quindi, allora Nabucodonosor fu ripieno di furore. Vedete che Gesù, chi è ripieno di Spirito Santo e chi è ripieno di furore. Furore, furore. Fu ripieno di furore. E l'espressione del suo vito mutò nei riguardi. E l'espressione del suo vito mutò quando noi siamo ripieni di Spirito Santo. L'espressione del nostro vito cambia: luce. Chi luce. c'è invece? Penebra. Tenebra. Amen. E, mm, mutò nei riguardi di Shadak, Meshach e Abbenego. Riprendendo la parola, comandò, comandò di riscaldare la fornace sette volte di più quanto si solleva, si solleva a riscaldarla. Comandò quindi ad alcuni uomini forti e valorosi. Dio la persona accanto a te. Forte e valoroso. Forte e valoroso. Sottolineiamo, forte e valoroso. L'ho scritto, scritto in neretto perché ora lo vado a riprendere. <coughs> comandò quindi ad alcuni uomini forti e valorosi del suo esercito di legare Shradach, Meshach e Abenego e di gettarli nella fornace di fuoco ardente. Allora questi tre uomini furono legati con i loro calzoni, le loro tuniche, i loro copricapi e tutte le loro vesti e furono gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Ma poiché l'ordine del re era duro e la fornace era estremamente surriscaldata, la fiamma del fuoco uccise gli uomini che vi avevano gettato Shradak, Meshak e Abneko. Oh! Vedete come uomini forti e valorosi? Ok? Il fuoco li ha bruciati. Mentre tre, tre piccoli ragazzini, il fuoco non li ha toccati. Quindi il giudizio del mondo è quello di buttarci nel fuoco. Il mondo ti getterà sempre nel fuoco perché ti deve distruggere perché tu ami il Signore, tu sei. Un violo di Dio e ti deve togliere di mezzo perché la tua testimonianza per il mondo è pericolosa. Però il Dio che cosa fa? Prende quel fuoco, lo stesso fuoco. Non è che è cambiato, è sempre lo stesso fuoco. Per alcuni è stato un fuoco di morte, per altri è stato un fuoco di vita. Per alcuni è stato un fuoco dove forti e valorosi sono morti, per altri è stato un fuoco dove hanno incontrato Cristo. Ora ci arriviamo. Versetto 23 «Questi tre uomini, Shadak, Meshach e Abenego, caddero legati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Allora il re Nabucodonosor, sbalordito, si alzò in fretta e prese a dire ai suoi consiglieri «Non abbiamo gettato tre uomini in mezzo al fuoco». Essi risposero e dissero al re «Certo, re». Egli riprese a dire, ecco io vedo quattro uomini slegati che camminano in mezzo al fuoco senza dubbire alcun danno. L'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio. Vedete che nel fuoco, che in questo caso è la presenza dello Spirito Santo. Va bene, è stato acceso da un povero pazzo, ma in quel momento ha preso la forma dello Spirito Santo. E chi incontra Cristo in mezzo al fuoco ne riceve beneficio. Chi non incontra Cristo in mezzo al fuoco muore lo stesso fuoco dice ma la presenza dello Spirito Santo uccide Sì! se tu non sei pronto se tu non sei pronto a vedere Cristo muori Saul ha ricevuto lo Spirito Santo ha parlato in lingue Saul, Re Saul Davide non ha mai ricevuto l'unzione dello Spirito Santo per parlare in lingue mai Saul sì, Saulo ha fatto un'esperienza unica, per l'Antico Testamento era unica quell'esperienza, nessun altro nell'Antico Testamento ha avuto un'unzione di Spirito Santo così forte da mettersi a parlare in lingua, lui insieme ad altre 70 persone, Davide no, Davide si ha profetizzato, ha parlato per, eh, per conto di Dio, ci ha, ci ha parlato di Gesù, amen, gloria a Dio, però... Mai ha parlato in lingue. Saul sì. Eppure Saul non è che era una lampada che illuminava, anzi, lui ha portato il popolo anzi verso le tenebre, non ha portato il popolo verso la luce. Poi Nabucodonosor si avvicinò all'apertura della fornace di fuoco ardente e prese a dire Shadak Meshak Shadak, Meshak, Abnego. Servi del Dio Altissimo, uscite e venite qui. E chi si sapeva come si chiamava il quarto angelo? No, ci cioè avesse detto, Gesù, vieni pure tu. Ma non lo conosceva. Come lo vuoi chiamare? Non lo conosceva. Il mondo può vedere Cristo e noi, ma non ci riconosce. Perché se lo conoscesse, verrebbe salvato. Eh? Lo descrive poi. Ma eh, chi dà poi la testimonianza? I tre servitori. I tre servitori poi confermano che c'è stata la presenza di Dio. Siamo noi che dobbiamo testimoniare che Gesù è nella nostra vita, che Gesù è in mezzo al nostro fuoco e ci libera, che Gesù non ci fa ardere, eh, morire nel fuoco. Eh, eh. allora Shadakhi, Meshach e Abnego uscirono in mezzo al fuoco, quindi i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re, si radunarono per osservare quegli uomini. Il fuoco non aveva avuto alcun potere sul loro corpo, i capelli del loro capo non erano stati bruciati, i loro mantelli non erano stati alterati, neppure l'odore di fuoco si era posato su di loro. Quindi, <coughs> cosa ha fatto la differenza per questi tre uomini? La fedeltà abbiamo detto, perché erano fedeli a Dio, nonostante hanno rischiato, cioè no, era morte sicura, era morte sicura, nonostante la morte sicura sono stati fedeli. Io voglio ricordarvi sempre, mi ricordo sempre questa bellissima eh, storia, questo passaggio storico quando Pietro è stato crocifisso, lui ha detto io non sono degno di morire, come è morto il mio Signore e si è fatto crocifiggere a testa in giù, ma prima di essere crocifisso lui, e molti non lo sanno, no, no, scusate, prima è stato crocifisso lui e mentre lui veniva crocifisso, lo sapevate che era sposato, giusto? La Bibbia dice che era sposato. La moglie ha assistito alla crocifissione del marito. E il marito dalla croce gli dava alla moglie e gli disse: Guarda Gesù, resta ferma in Cristo, resta fedele a Gesù. E la moglie stava vedendo Pietro che stava morendo. È storia, ci sono i padri della Chiesa che raccontano questa, questa vicenda. Però c'è una domanda che oggi io vi pongo e vi faccio. Ma Daniele? Ma non era? Che fine ha fatto Daniele? Perché Daniele non c'era? Non se ne è Daniele. È scappato perché aveva paura del re. No. Ve lo dico, andiamo a leggere Daniele 2,48. Allora il re rese Daniele grande e gli diede molti grandi doni. Lo fece governatore di tutta la provincia di Babilonia e capo supremo di tutti i savi di Babilonia. Inoltre, inoltre, dietro richieste di Daniele, il re prepose Shadak, Meshach e Abbenego all'amministrazione degli affari della provincia di Daniele. Daniele invece rimase alla corte. Quello che posso dedurre io, perché Daniele non era presente, non lo sappiamo, il motivo reale, ma io penso che eh, la posizione di Daniele era simile a quella di Giuseppe sotto il faraone quindi dopo il faraone veniva Giuseppe, quindi Giuseppe era esentato da tutto quello che poteva essere eh, le decisioni del re, okay, o comunque tutto quello che riguardava la situazione della nazione, secondo me Daniele in un certo senso era esentato. Perché non può essere, Daniele doveva essere pure là, se era una persona normale. Daniele non c'era, quindi vuol dire che Daniele aveva una posizione tale che poteva decidere di non andare. Però secondo me c'è anche un altro motivo, e l'altro motivo è, è quello che oggi voglio discutere con voi in particolare, cioè il fatto che arrivato a un certo punto questi tre uomini hanno dovuto camminare da soli, non c'era più il loro, tra virgolette, pastore, maestro, la loro guida, perché Daniele comunque, il libro di Daniele è De Daniele, quindi Daniele era il maestro ed era il loro maestro il loro, non si può dire che era il loro rabbino ma il loro mentore eh, colui comunque che ha eh, non è che li ha trascinati neanche li ha trascinati ma era comunque lui che eh, guidava la situazione quindi lui aveva le rivelazioni perché noi sappiamo che questi tre uomini per quanto abbiamo, leggiamo il libro di Daniele non, è che, non hanno mai avuto rivelazioni, sogni non hanno mai avuto conoscenza della parola era Daniele quello che aveva questo tipo di rivelazione, questo tipo di interpretazione dei sogni. Dio parlava a Daniele, non parlava a loro tre. Quindi loro tre erano in un certo modo, eh, andavano dietro, eh, seguivano Daniele perché si fidavano, si fidavano di Daniele. Per cui arrivato a un certo punto Dio aveva probabilmente ha deciso che Daniele non doveva essere presente lì. E che questi tre dovevano eh, in, un, in un certo modo cavarsela da soli, nel senso che dovevano mostrare la loro maturità spirituale. Esatto, la loro fedeltà. A che punto erano loro? Perché Daniele, Dio lo sapeva che era fedele. Eh, perché Daniele è stato gettato nella fossa dei leoni per non aver adorato gli dèi eh, di Babilonia. Ora ci arriviamo. ok. Quindi Daniele, tra virgolette, già era conosciuto il cuore di Daniele Dio lo conosceva conosceva anche il cuore di questi tre fangiulli ma la, la parola di Dio ci dice che erano fangiulli, erano piccoli e quindi dovevano crescere dovevano, dove, Dio voleva portarli ad un livello più alto, gli voleva far vedere cose diverse e come si fanno a vedere le cose diverse? con la fedeltà e hanno mostrato fedeltà a Dio e Dio gli ha mostrato cose che Daniele non ha visto Daniele non ha visto Gesù Questi tre uomini hanno visto Gesù. Le pile mi sarrizzano. No, questi tre uomini hanno visto l'immagine, hanno toccato, non era solo un'immagine, era presente, era vivo, l'hanno visto tutti, solo che loro tre hanno potuto parlare, discutere. Ma ve lo immaginate in mezzo alle fiamme. Ehi, ma tu cos'è? Ehi, io sono Cristo, sono Gesù, sono Yahweh perché può essere anche che si presenta col suo nome divino. E questi tre fanciulli, per, avere, eh, per essere stati fedeli, hanno avuto questo grandissimo privilegio. Non solo. Avessero deciso, in cuor loro, di prostrarsi, no, nella loro vita avrebbero comunque chiesto perdono, avrebbero testimoniato il Dio di Israele, avrebbero portato persone alla conoscenza del Dio di Israele? Punto. No, ci può stare, perché Dio, dagli errori nostri, ci fa crescere anche nei nostri errori, trasforma i nostri errori in gloria sua, perché tutto nelle sue mani è. Ma il fatto che loro sono stati fedeli hanno compiuto un'opera più grande. Cioè il re si è reso conto, il re poi ha ordinato... Io non lo leggo tutto, eh, gli ultimi quattro versetti dicono che poi arrivato a un certo punto questi tre uomini hanno avuto un onore ancora più grande, hanno avuto più possibilità di esaltare il Dio di Israele. Capite che le nostre scelte possono portarci ad un livello più alto, ma anche no. Però Dio non, non, è, non è mai contro di noi, ci mancasse, ma ci mancasse. Se no saremmo distrutti. Io mi chiedo sempre, Signore, ma quanta grazia hai avuto su di me. Perché io non sogno cosa, nel senso che non ho le capacità, le capacità che ho sono veramente un dono di Dio. Le tue capacità sono veramente un dono di Dio. Ma il problema è che non sono le capacità quelli che ci fanno grandi, è la fedeltà quella che ti fa grande. Questi tre uomini sono stati fedeli. Daniele non c'era perché loro dovevano dimostrare la loro fedeltà a Dio. Non al re, non ai quali che erano qua? Gli uomini, forti eh, sì, gli uomini forti, i caldei. Sapete che i caldei erano parenti degli ebrei, lo sapevate? Semiti erano, figli di Sem, diciamo così. Erano anche loro della discendenza di Sem. Erano parenti, erano cugini. Eppure... Gli ebrei non dovevano dare conto ai loro parenti, cugini, non dovevano dare conto al loro governo, al re, dovevano dare conto a Dio. Ma finché nella nostra vita non c'è compromesso, ok? nel senso che se, finché io posso adorare Dio nella mia libertà, nessuno me lo vieta. Va bene, si può, possiamo discutere su quello che c'è da fare. Ma appena mi viene vietato di, di non adorare più Dio, e un giorno questo divieto arriverà veramente... Si manifesterà l'anticristo perché l'anticristo ci vieterà di, di riunirci qua, ci farà chiudere la chiesa. Se viene prima, se viene dopo, noi non ci saremo, sarà vedendo. Ma l'obiettivo del diavolo è quello di annientare il cristianesimo, è quello di annientare i veri figli di Dio. Finché non ci viene vietato di adorare Dio, tutti noi state tranquilli. Ma nel momento in cui ci vieteranno di, eh, di, eh, di, di adorare Dio, là si vedrà la nostra fedeltà, là si vedrà quanto amiamo veramente il Signore. Vaccine, non vaccine, chip, chop, passate le sale, tutte queste cose. Chip, chop, nel senso chip, e via dicendo, cellulare che sentono le chiamate, va bene, eh, sappiamo che viviamo in un'epoca un un dove siamo controllati. Un giorno questo controllo si abbatterà su di noi e dirà tu non devi più adorare Dio. Il cristianesimo è vietato, così ci diranno. E allora in quel momento noi dovremmo scegliere o di farci buttare nelle nella forneggiardente oppure di intabaccare e fare il nostro lavoro in segreto ma Dio vuole la fedeltà punto Dio si mostra quando noi siamo fedeli non quando noi siamo obbedienti L'ubbidienza è una bellissima cosa vi assicuro che uno che lavora in un posto dove l'ubbidienza è praticamente il vessillo la ram, esatto è è giusto perché uh, uno che è dipendente dipende. Io dipendo da Dio e anche io devo ubbidire Dio. Ma se io lo faccio con amore non è, e non è più obbedienza, il, la, la, il guadagno è mio, non è degli altri. Io non mi sforzo, io, eh, non mi sforzo ma, la, ma non è neanche sforzarsi, è manifestare la grazia di Dio nella mia vita. Poi siamo, possiamo fare tutto purché lo facciamo nella fedeltà. Questi tre uomini sono dentro la fornace, eh, erano luce, no, erano infiammate, quindi erano diventate luce per il re. Amen. Quindi, alla fine ho scritto, questa è la vera libertà. Cioè i tre uomini, questi tre uomini erano liberi. Di dire anche sì, sotto minaccia, probabilmente pure io avessi detto, vabbè sì, no, se io lo faccio però non mi venite dietro, ok, cioè voi che mi venite da rire, no, se io sbaglio non è che voi andate a venire da rire, dovete essere, se io non sono fedele, voi dovete essere fedeli, perché Daniele in quel caso è stato sentato perché già era stato provato, anzi ve lo volevo leggere, Capitolo 6, Daniele fu gettato nella fossa dei leoni per non adorare il re Dario, perché poi è cambiato il re. Dario, lui si è inorgoglito, voleva fare eh, questo, eh, questa adorazione alla sua persona. Daniele ci disse: tu sei pazzo, non lo fece con una buca fare con Ed è stato gettato nella fossa dei leoni. Alleluia, grazie Signore, sei benedetto e santo, sei degno di lode e di gloria. È di onore, Signore, Tu sei meraviglioso, stupendo. In Te noi troviamo quello che il mondo non trova. In Te noi troviamo, Signore, quel fuoco che ci libera, Signore, dalle catene, dai legami, che brucia tutto quello che il diavolo ha messo attorno a noi per farci morire. E lascia integra, Signore, tutto quello che è nel Tuo cuore, tutto quello che per noi è buono. Vieni, Spirito Santo, a parlare ai nostri cuori e a illuminare le nostre vite liberaci Signore da ogni cosa che non ti appartiene facci vedere indagare e scoprire il tuo pensiero per la nostra vita il tuo pensiero per il nostro cammino vogliamo crescere Signore nella cosa del cielo e vogliamo crescere nelle cose buone, sane, sante che vengono dalla vita dalla tua presenza. Vogliamo conoscere il tuo pensiero, Padre. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù a parlare alle nostre vite, a parlare ai nostri cuori. Così come il matrimonio non è una catena, ma è un vincolo d'amore che ci pone ad un livello diverso, così la nostra relazione con te, Signore, non è una catena, è una relazione che ci pone ad un livello più alto in questo mondo. parla Signore ai nostri cuori noi vogliamo dentro di noi maturare nella fedeltà così come nella coppia Signore siamo diventati bravi man mano che passa il tempo diventiamo bravi ad essere fedeli a rispettare il nostro coniuge con l'amore vogliamo Signore arrivare alla tua presenza e trovare quella fedeltà anche nella, nella relazione che abbiamo con te Spirito Santo nel nome di Gesù parla ai nostri cuori stendi la tua mano Questi tre giovanotti, Signore, avevano una vita davanti a loro, ma hanno preferito, Signore, mostrare al re qual era veramente la cosa importante da seguire, qual era veramente quello che c'era nel loro cuore, quello che c'era nel loro cuore, hanno mostrato quello che c'era nel loro cuore. Più di quanto potevano sperare per la loro vita, amare la loro vita, hanno amato te. A rischio della loro vita, a rischio di essere di morire Signore noi certe, certe volte abbiamo paura di, di, di farci sparlare per il tuo nome di farci prendere per bigotti e loro non hanno temuto questo Signore non hanno temuto per niente Signore quello che potevano dire i popoli della terra per l'amore che hanno che loro hanno mostrato per la fedeltà che loro hanno mostrato Signore in questo giorno dove ci appresteremo a prendere il pane, il vino la tua parola ci dice che dobbiamo metterci davanti a te e mettere tutti i nostri peccati davanti a te dobbiamo chiedere perdono Signore in questo momento per tutte le nostre colpe, per tutto quello Signore che ci ha allontanato da te per tutte le cadute, Signore, vogliamo chiederti perdono, Signore, vogliamo essere rialzati, elevati, portati in alto. Vogliamo, Signore, che la Tua mano dolce, la Tua mano piena d'amore, venga a toccare, Signore, la nostra vita, che ci sollevi, ci porti in alto. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, stendi la Tua mano, Signore. E trasforma ancora la nostra vita. Signore, sblocca la parola di conoscenza. Sblocca la parola di rivelazione. Sblocca la parola profetica, Signore. Vieni, Spirito Santo, manda, Signore, una nuova unzione nella nostra vita. Fa scendere una fresca e nuova unzione sul nostro capo. Fa che il tuo Spirito possa parlare ai nostri cuori, alle nostre menti metti pace Signore nelle menti togli Signore in questo momento ogni turbamento ma che sia la tua parola come una spada Signore che ferisce e guarisce che apre e chiude vieni Spirito nel nome di Gesù vogliamo vedere un risveglio vogliamo vedere un risveglio prima di tutto nella nostra vita un risveglio potente Signore un risveglio Signore che la mattina ci faccia alzare dal letto saltando come cervi per cercare Signore la Tua presenza, per invocare il Tuo Spirito e vogliamo vedere un risveglio nella Chiesa Signore, in questa Chiesa perché alla Tua presenza Signore noi vogliamo adorare, lodare, saltare come cervi vogliamo vedere Signore un risveglio nella Chiesa del mondo Signore perché i Tuoi figli si alzino come luce senza bisogno di condannare le tenebre perché la luce di per sé allontana le tenebre vieni Spirito Santo nel nome di Gesù in questo mondo malato e fai e porta alla luce Signore quelli che sono i medici, i dottori Signore quelli celesti, noi Signore, i figli di Dio farli risplendere Signore per la Tua gloria Alleluia, grazie Signore Sei degno Signore e sei benedetto in eterno glorioso, sei santo Gloria al tuo santo nome, Signore. Amen. Grazie, Gesù.